Cosa è successo? No, niente, noi siamo arrivati e c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino, hanno spaccato un po' di robe così. Perché? Perché? Perché è una protesta, nel senso. Ma la protesta, secondo te, eh, non è violenza fine a se stessa questa? In che senso non è violenza fine a se stessa, no? È una protesta, è fa bordello. Lanciare le Molotov alla polizia. No, vabbè, ma è, è, una, è una protesta, ripeto, cioè è giusto. È giusto così. così? Certo, perché cioè, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, secondo me. E se non capiscono con le buone, poi lo capiranno in qualche altro modo, nel senso... Cioè, i politici, le persone normali, c'è un divario enorme... Non hai avuto ru... paura? E poi loro rubano. Non hai avuto paura? Vabbè, paura un pochino. Più che altro è esaltato perché volevamo avere anche qualcosa in mano per spaccare qualcosa, quello sì. Però è stata una bella esperienza, cioè ci stava. Tu da dove, dove vieni? Tu da dove vieni? In provincia, in provincia di Milano. Quindi...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 Io ho guardato, non è che sono stato lì. È stata una bellissima esperienza, ci stavo. ma non era il primo, cioè, il primo corteo in cui stavo, sono stati anche altri cortei. Ma quale motivo eh, a questo punto dar fuoco alla banca? Che senso ha? Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè, se non do fuoco alla banca, sono un coglione, minchia, secondo Adesso me. senza parlarci, scusa. No, eh, scusa, mi, mi, esprimo, mi esprimo male probabilmente No, no, no, no per carità, il, no. Tuo, il tuo testimonianza è importantissima Però siccome ci io sono... Per me stesso, di quei poracci, comunque vuol dire che ti sto raccontando cose ci sono veramente dentro Se invece non gli dicessi, te la racconterei come una persona che è venuta qua, cioè, eh, boh, fuori dalla cosa Tipo una persona che ha i soldi, una persona che ha la ricchezza Io cerco di essere sempre dentro le cose, le esperienze, le emozioni Quindi questi ragazzi hanno fatto bene sostanzialmente Tu sei contento di come è questa giornata? Boh, io quando sono in mezzo ai disastri sono contento comunque, cioè è una protesta ci sta tu aderisci a qualche gruppo di contestazione? Bo non lo so quando c'è casino mi ritrovo in mezzo faccio casino anche io nel senso cioè, mi diverto grazie ciao